Benvenuti alla guida dedicata a PubMed, livello base, della biblioteca d'Ateneo dell'Università Milano Bicocca. Vedremo insieme cos'è PubMed, come usare la nuova interfaccia di ricerca, quali filtri abbiamo a disposizione per lavorare sull'elenco dei risultati quando in prima istanza non siamo soddisfatti. Impareremo anche a usare i descrittori di soggetto che in questa banca dati vengono chiamati mesh. Infine vedremo come scaricare il full text degli articoli che ci interessano. PubMed è la banca dati biomedica più importante al mondo. Contiene più di 30 milioni di citazioni bibliografiche o articoli a testo completo e recentemente ha rinnovato la sua interfaccia e molte funzionalità di ricerca. In generale è uno strumento indispensabile non solo per tutte le discipline dell'area medica, ma anche per altri settori scientifici. Pensiamo per esempio alla biologia, alle biotecnologie, alla psicologia clinica. È prodotta dal National Center for Biotechnology Information, che è una divisione della National Library of Medicine, la più grande biblioteca medica del mondo. La National Library of Medicine, a sua volta, fa parte dei National Institutes of Health. Le fonti che alimentano PubMed sono tre. La maggior parte dei dati proviene da Medline, che è la banca dati originaria, e a partire dal 1964 ha indicizzato circa 5.000 riviste biomediche pubblicate in tutto il mondo. Le riviste vengono scelte da un equip di esperti sulla base della loro validità scientifica, ma per la maggior parte provengono dal mondo in lingua inglese. Non tutti gli articoli inseriti però sono stati descritti in forma completa. C'è una percentuale, circa l'8%, di articoli che ancora mancano dei Mesh, che sono i descrittori controllati. Inoltre, a questo nucleo centrale si aggiunge una piccola percentuale, 5%, ma in crescita, di documenti che provengono da PubMed Central, questo è un archivio aperto di letteratura medica che raccoglie articoli peer-reviewed selezionati dalla National Library of Medicine secondo gli stessi criteri di valutazione usati per Medline, ma questa volta disponibili a testo completo. Infine, la parte più piccola, ci sono libri, reports e dati di interesse biomedico che PubMed ha selezionato nell'archivio ad accesso aperto Bookshelf. La nuova interfaccia della banca dati è il prodotto di un lungo lavoro di analisi sulle pratiche di ricerca degli utenti e sulle loro esigenze informative. A differenza della precedente, non deve essere vista come qualcosa di statico. Nuove funzioni vengono implementate via via sulla base dei feedback ricevuti dagli utenti e sfruttando le possibilità aperte dall'intelligenza artificiale e dalla sua applicazione agli algoritmi dei motori di ricerca. Tenete presente comunque che sia nel caso dobbiate consultare l'elenco delle riviste indicizzate per sapere l'esatto nome di un periodico o per accedere al repertorio dei Mesh, ma anche solo per non perdere gli ultimi aggiornamenti è opportuno dare ogni tanto uno sguardo alla sezione che si trova sotto il box di ricerca iniziale.